In questo corso. è imparare come fare in modo che il nostro essere, cioè quello che è veramente la nostra passione, diventi il nostro pane. L'ego ci divide, l'amore ci unisce. E se noi riusciamo a fare dell'amore nei gradienti del nostro lavoro, il nostro lavoro cambia, ha un altro La motivazione ci aiuta a produrre azioni, le azioni utilizzano... Cioè il mio obiettivo non è quello di piacere a tutti, il mio obiettivo è far bene il mio lavoro.